Allora, eh, già sono state dette molte cose, quindi eh, mi piacerebbe, diciamo dalla prospettiva di attivista del Movimento per il diritto all'abitare, analizzare un po' quali sono i punti di forza e anche le eh, debolezze, volendo, o i limiti che possono essere anche superati di eh, un movimento come, non una di meno, ma diciamo di un movimento eh, di donne che si confronta con l'avanzata delle destre. Eh, diciamo questo limite che sto per enunciare è qualcosa che è stato anche oggetto insomma di discussione all'interno di una Di Meno e il limite è un po' quello diciamo dell'intersezionalità intersezionalità, intersezionalità eh, perché eh, ovviamente uno spazio di discussione come quello di eh, una Di Meno appunto è uno spazio molto plurale che vede la partecipazione di molte realtà, donne anche con esperienze e estrazioni molto diverse ma Ciò che viene spesso registrato come un limite che è appunto un oggetto anche di discussione che stiamo affrontando in questo periodo è la questione del fatto che le donne migranti ad esempio non sono all'interno di quello spazio, per la maggior parte ci ritroviamo fondamentalmente ad essere donne italiane, bianche e questo chiaramente è un limite ed è un limite che porta anche a, come dire, a a dare determinate letture anche dei fenomeni con cui ci troviamo a eh, ragionare mi riferisco per esempio al fatto che le questioni di cui, questo, di cui quello spazio si sta anche occupando ad esempio la questione della residenza anagrafica che in questo momento è sulla cresta dell'onda per il DL Salvini è qualcosa con cui in realtà i movimenti si confrontano da anni e che denunciano rispetto a quanto sancito dal, dall'articolo 5 del piano Casa Renzi Lupi che ha negato alle, eh, agli occupanti eh, per necessità e alle donne, eh, dunque anche di conseguenza, eh, l'accesso ai servizi fondamentalmente, quindi creando una forte barriera nell'accesso alla, alla cittadinanza, creando problemi eh, alle donne migranti rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno perché la residenza anagrafica è un requisito per il rinnovo del permesso eh, di soggiorno, e, per esempio questo eh, tema è stato eh, oggetto anche di mobilitazione da parte di una di meno nel suo primo anno ma è un tema che appunto per la composizione anche di quello spazio si ha fatto fatica a portare avanti e che adesso è ritornato ad essere eh, tema di discussione. Così come eh, i temi che vengono sollevati, per esempio, dal eh, DDL Pillon, che va di fatto ad attaccare l'autonomia delle donne, a rendere molto più difficile eh, il fatto di essere autonome, di uscire da situazioni di violenza, è un tema che abbiamo spesso eh, posto eh, rispetto alle occupazioni, eh, chiarendo come, per esempio, eh, le occupazioni non siano solo. Spazi di soluzione di un disagio abitativo che è chiaramente molto generalizzato e che nel, nell'ormai oltre dieci anni della crisi non solo non si è risolto, ma si è acuito, è come se un, il problema si fosse in qualche modo eh, srotolato. Ma eh, appunto, le occupazioni diventano anche uno spazio di emancipazione uscita dalla violenza per tante, eh, per tante donne che altrimenti non avrebbero un reddito per poter uscire. Perché? Eh, perché dico questo? Penso che eh, chiaramente quando si vanno ad attaccare diritti come quello eh, all'aborto piuttosto che eh, appunto eh, avendo attacchi così virulenti anche se vogliamo sgraziati da parte di soggetti come Pillorno, Fontana che se ne va in giro dicendo cose tipo tanti nemici, tanto onore eh, si capisce perfettamente con chi abbiamo a che fare in qualche modo diventa anche eh, come dire, eh, diventa talmente evidente la portata dell'attacco che eh, diviene anche più eh, facile mobilitarsi anche solo per un senso di eh, disgusto in qualche modo e perché si vedono attaccati diritti che eh, riteniamo in qualche modo intoccabili giustamente, anche se poi molto ci sarebbe da dire effettivamente su come questi diritti vengano garantiti, se effettivamente il diritto all'aborto venga esercitato visto che eh, negli ospedali ci sono più obiettori che medici che praticano l'aborto piuttosto che sull'efficacia dei consultori, sulla presenza appunto di eh, formazioni cattoliche o ancora obiettori anche all'interno degli stessi spazi dei consultori. Ecco, tutti questi problemi per una donna che è occupante e che nella maggior parte dei casi, data la nostra composizione, è migrante, sono ancora più acuti e sono qualcosa che andiamo a esperire ogni giorno, perché c'è uno stigma sociale sulla, eh, sul corpo di queste donne, sul corpo delle donne migranti in primis, perché c'è uno stigma sociale rispetto eh, a chi occupa. Molto spesso, per esempio, le... Eh, le famiglie e le donne che spesso diciamo, si occupano in primis del lavoro di cura si sentono eh, a disagio magari all'interno del proprio contesto scolastico a dire ai genitori eh, dei compagni di classe dei loro figli che vivono all'interno di un'occupazione e magari non li invitano nel posto in cui vivono perché eh, temono eh, di essere eh, discriminate per questo anche giustamente. Ovviamente la retorica dei governi di destra di questi anni e la retorica insomma, scagliata da Salvini in questi mesi non ha aiutato in questo senso, c'è anche un discorso molto forte sul fatto che appunto chi è eh, occupante a maggior ragione migrante stia rubando qualcosa agli altri in termini di welfare, di spazi, violando diritti proprietari, prendendosi eh, la casa o qualcosa a cui eh, gli italiani avrebbero diritto c'è l'idea eh, che le occupazioni siano spazi dove vengono riprodotte eh, la violenza di genere spazi dove si legittima la violenza sul corpo delle donne qui eh, mi allaccio alla vicenda di Desire Mariottini la eh, ragazza uccisa a San Lorenzo in uno spazio eh, abbandonato di fatto lasciato al degrado di cui i comitati di quartiere i movimenti da tempo eh, denunciavano il totale stato di abbandono, ecco in quell'occasione Salvini si è scagliato tutur contro le occupazioni sostenendo che tutte le occupazioni fossero luoghi uguali a quello dove Desiree era stata uccisa e in quell'occasione come eh, donne delle occupazioni abitative abbiamo pubblicato una lettera nella quale ovviamente abbiamo smentito con forza questi assunti e questi... Eh, pregiudizi, sottolineando come invece eh, le occupazioni per le donne siano stati spazi di eh, emancipazione, spazi di uscita dalla violenza, spazi di eh, riconquista di un'autonomia personale, spazi anche dove sperimentare forme di vita quotidiane diverse rispetto anche a quelle che venivano eh, per esempio descritte negli, negli interventi precedenti anche da Alessia, il fatto che per esempio il lavoro di cura anche rispetto ai bambini, alle famiglie venga, venga condiviso quindi che ci sia eh, un meccanismo di comunità che consente anche per esempio a tante donne single con i figli di poter comunque eh, magari lavorare, prendersi cura dei figli perché sanno che c'è eh, una comunità che li supporta perché le famiglie eh, fanno giocare insieme i bambini banalmente eh, se ne prendono cura perché anche nella eh, cura delle persone con disabilità o persone anziane c'è una condivisione. Ecco, Ovviamente questo non è risolutivo e non significa eh, asserire che le occupazioni siano spazi lisci in cui non esistono eh, dinamiche eh, riguardanti eh, la violenza di genere piuttosto che eh, questioni di riproduzione di certi modelli di vita patriarcali ma sono sicuramente luoghi e spazi in cui si ragiona e si lavora su questo ed è a partire anche da questi eh, ragionamenti che riguardano la, la, mh, la quotidianità oltre che il piano politico più generale che ci siamo eh, appunto eh, che abbiamo insomma, deciso di avviare un percorso come donne delle occupazioni che ci vede occupate sia in una discussione nostra interna che all'interno dello spazio di Non Una di Meno, perché comunque crediamo sia fondamentale il nostro attraversamento all'interno di quello spazio e perché crediamo che tante delle eh, battaglie che noi affrontiamo e che eh, ci riguardano direttamente siano eh, tematiche che attengono direttamente a quel, a quel movimento, e che eh, possono eh, far scattare meccanismi di eh, mutualità e solidarietà e saper anche eh, articolare diciamo nella materialità dei posti dove viviamo le eh, questioni importanti che quello spazio solleva perché comunque non una di meno in questi anni ha cercato quantomeno di problematizzare il tema del reddito appunto il tema dell'accesso ai servizi, il tema della residenza, il tema della libertà di movimento e quindi, eh, crediamo che eh, ci sia una eh, specificità della questione di genere all'interno dei nostri spazi e il contributo che possiamo portare all'interno di quella eh, discussione è eh, quello insomma, che spiegavo prima a grandi linee, così, eh, così come diciamo, il fatto che ci sono delle... Eh, questioni che poi ci troviamo ad affrontare in modo piuttosto eh, diretto che eh, ci colpiscono e che eh, in quello spazio trovano anche ulteriori meccanismi di solidarietà e allargamento. E qua insomma, mi eh, riferisco più direttamente alla questione di eh, Madalina con la quale vorrei eh, diciamo, eh, chiudere in qualche modo questo intervento e spiegare poi ovviamente se lei vuole eh, intervenire eh, ulteriormente però, eh, Insomma per spiegare appunto questa questione con cui ci stiamo eh, confrontando, perché credo sia importante, eh, Maddalina è una nostra artista che è qui presente in fondo alla sala sì, al bravo, momento in pausa pranzo, qui non, non la disturberemo oltre. È un attivista appunto di blocchi precari metropolitani del Movimento per il Diritto all'abitare e oramai una eh, decina di giorni fa. Ha ricevuto una richiesta di allontanamento dall'Italia della durata di eh, 5 anni e dentro 30 giorni. La eh, motivazione per la quale viene richiesto il suo allontanamento è il fatto che eh, non sia socialmente integrata e non, è social, non sarebbe socialmente integrata in virtù delle eh, denunce che ha eh, ricevuto in questi anni per il suo attivismo all'interno eh, della lotta per la casa. Eh, ovviamente insomma, si potrebbero fare anche molte considerazioni in punta di diritto sul fatto che eh, anche rispetto alla legislazione che è stata impiegata, insomma, rispetto ai motivi non imperativi di pubblica sicurezza questa cosa eh, non si regga particolarmente in piedi ma penso che... Eh, non si, debba fare, non si debba commettere l'errore di pensare che questa sia una questione puramente eh, legale per quanto chiaramente eh, vi sia tutto un piano legale del diritto che è stato attivato per contrastare questa misura amministrativa, ma c'è eh, un dato politico che credo, crediamo sia ineludibile che sia anche oggetto di questa eh, discussione. Eh, cui, come abbiamo scritto insomma, nei documenti che abbiamo pubblicato e come stiamo continuando a dire in ogni ambito dove ci stiamo presentando eh, quei fogli non dicono assolutamente nulla di chi sia Madalina, non dicono assolutamente nulla rispetto al percorso di vita, al percorso lavorativo di studi che lei ha compiuto in questo paese, non dicono assolutamente nulla rispetto al fatto che eh, Madalina sia eh, all'interno dello spazio occupato dove è andata a vivere abbia attivato progetti di dopo scuola, ludoteca per i bambini che sia una delle fautrici del eh, teatro di Casal Boccone dove si svolgono dibattiti, proiezioni, spettacoli teatrali e quant'altro non si dice neanche mh, nulla rispetto a come lei abbia contribuito anche alle vertenze del movimento di cui fa parte, partecipando a tavoli, confrontandosi con le istituzioni a livello del municipio, del comune, della regione e tutto ciò in cui è stata coinvolta. Quello che mh, emerge da quei fogli è fondamentalmente che Madalina non sarebbe una persona integrata perché. Eh, ha partecipato a un movimento di lotta politico che adotta determinate pratiche di conflitto per portare avanti i propri percorsi di lotta. Pratiche di conflitto che non a caso eh, da parte di questo governo sono state eh, criminalizzate aspramente all'interno del DL Salvini, si, ci sono, eh, sono state eh, moltiplicate le pene per l'invasione di terreni ed edifici, così come... Eh, innalzate le pene in modo esponenziale per i blocchi stradali in effetti fa anche ridere da questo punto di vista che Di Maio da una parte tenda la mano e offra la piattaforma Rousseau ai gilet gialli quando eh, grazie al DL Sicurezza eh, qui in Italia i gile gialli rischiano fino a 12 anni di carcere proprio esattamente per le tattiche di conflitto che hanno utilizzato in Francia quindi non si sa se la cosa sia più tragica o comica ma rimane il fatto che comunque, tornando alla questione di Maddalena, questo eh, provvedimento che è stato emesso nei suoi confronti ci dice una cosa, che per una donna migrante in questo particolare contesto storico, in questa Italia in cui ci troviamo, dove al momento siamo governati da un governo giallo-verde, ma dove prima non c'era certamente un governo amico, una donna che voglia essere integrata è una donna che deve stare zitta, deve fare la sua vita senza alzare la testa, deve, va bene se magari va a fare il lavoro eh, di cura, se magari, anche magari se lo fa lavorando in nero, addirittura senza i documenti, eh, se va a lavorare nelle cooperative di pulizia, ma non può alzare la testa, se decide di farlo è una persona non socialmente integrata e come tale può essere allontanata. Ovviamente crediamo che eh, sia eh, gravissimo questo provvedimento e lo respingeremo con forza per quanto riguarda Madalina, ma crediamo sia anche importante tematizzare politicamente quanto sta succedendo rispetto a ciò che questo significa per le donne eh, all'interno di questo Paese e questo è un dibattito che eh, diciamo con soddisfazione stiamo riuscendo a portare con. Eh, mh, in modo proficuo tenendo grande solidarietà anche all'interno del percorso di eh, non una di meno ovviamente questo eh, mio intervento ha offerto magari più spunti eh, critici piuttosto che eh, considerazioni di successo considerazioni positive ma credo sia importante sapere anche eh, utilizzare questa la particolare angolazione che il nostro eh, Movimento ci può dare, per leggere anche quello che sta succedendo, per renderci conto che siamo inseriti all'interno di processi di lungo periodo, che siamo arrivati chiaramente in un momento in un processo di precipitazione dove la posta è molto alta e dove certi eh, ragionamenti fatti sul corpo delle donne in modo razzista, sessista, macista, oramai non sono neanche... Eh, schermati da un qualche filtro di ordine democristiano piuttosto che da una retorica cattolica che magari cerca di non essere eccessivamente offensiva o che magari ha dei termini di mitigazione. È evidente che la posta è alta e come tale eh, bisogna eh, cercare di moltiplicare gli ambiti in cui questi punti di eh, conflitto possono essere eh, affrontati e speriamo ovviamente risolti. e Chiudo veramente invitando eh, tutti e tutte a partecipare venerdì questo, il primo febbraio, a un'assemblea che si svolgerà eh, a, Boccon, a Via di Casal Bocconi 112, l'occupazione dove vive Madalina per parlare della sua situazione, esprimere le solidarietà e dire che ovviamente non accetteremo in alcun modo questo provvedimento che è stato emanato nei suoi confronti.